Eh, buonasera, io sono Laura Cordioli, Serena Laura e Sara Cordioli. Le diamo benvenuto a Feeling Memory. E, mm, lei come si chiama? Tommaso Flora. Quanti anni ha? Si può sapere? S 75. 75, ok. Entriamo nel vivo delle nostre domande. Allora, ehm, in famiglia come dovevi comportarti? Cioè, come dovevi comportarti? io dovevo comportarmi bene, perché là, allora, a parte il fatto che io ero molto, eh, come si dice, eh, avevo sempre paura, ero sempre molto timida, avevo sempre paura eh, che mi rimproverassero e eh, di non fare le cose che andavano bene, perché ero un... Mm,